Ma che sta? Senta troppo, sto aspettando di finire presto in radio. Sono un sogno nel cassetto, questo è un sogno nell'armadio. Vomito sto testo mentre scrivi, sta per ombra. Vedo che ho già scritto il pezzo, la mia testa qui si sfonda. Forse perché non sono sobrio, forse è la musica alta. Sono solo le 2.40. e ho Io già grido queste storie. La blondin tragliatrice che ti parla, ma non dice. c'ho qualche cicatrice, ora mi sento una pena. Cioè, chi vuole fare a botte, chi vuole fare a gara Voglio farmi i cazzi miei che questi hanno la malaria Io c'ho un piccolo segreto ma tu non dirlo a nessuno Se no altro che quadrato fra ti faccio il culo al culo Ogni tanto fra mi arriva in testa una visione strana Dove non sento più nulla e l'istinto mi grida sì. strana Sei perso in ogni istante sei risulta una prigione Che se non ci muori prima dopo perdi la ragione Ma eh. non credo che stanotte qua si farà biblicar Ma non a caso adesso provo ad andare avanti fino all'alba no, non credo che stanotte qua si farà bubricare Ma non a caso adesso provo ad andare avanti fino all'alba Fino all'alba. In questo buio adesso non sento più paura. Non mi sono sentito presso neanche sotto tortura. Anche mentre annegavo sono rimasto a galla. E il buio è passato. Avanti fino all'alba. Pensa, mi svegli sempre tardi in questa vita, la fonte di giovinezza non ti cura la ferita Mi seguo un'altra chance, spero non sia già fuggita, altrimenti arriva il buio da combattere a matita La testa mi sta esplodendo, sembra che ho preso una botta, cazzo penso lentamente, sembro tipo Tiago Motta Bisogno di un po' d'aria, qua mi sta mancando il fiato, come chi va in discoteca solo per suonare il flauto E adesso sono le tre, mezzo morto sul divano, non mi salverò un caffè, mi muovo lento tipo anziano C'è questo ma perché nel buio sai non cresce il grano, cerco luce la Troppa luce, forse no. mi Ma causa mangiature. Da sta vita me ne andrò. Ma anche il pure. Forse un giorno sfonderò. Ma queste strade sono dure. Se nel buio rimarrò, moriranno le paure. Il buio sta mangiando tutta la mia serietà. E l'ignoranza in questa stanza non mi sta lasciando stare. Se scommetto col destino, sai che ti non vado a stare. Lui tra mia fa il culo. mia felicità. Avanti fino Dilatarsi il mio diaframma e nel cuore Sento un poco di speranza Che si chiama troppo spesso il buio Sai che viene preso sotto gamba Preso sotto gamba avanti fino all'alba Adesso sento un poco farsi di... il mio diaframma e nel cuore Sento un poco, poco di speranza Che si chiama troppo spesso il buio, Sai che viene preso sotto gamba preso sotto gamba avanti fino all'alba in questo buio adesso non sento più paura Non mi sono sentito preso nel che sono sotto tortura Anche mentre annegavo sono rimasto a galla senti il buio è passato avanti fino all'alba